questo nuovo video, oggi voglio fare un cosa mangio in un giorno, un vecchio caro cosa mangio in un giorno video che voi amate, che anch'io amo guardare e fare, quindi facciamolo, famolo, famolo mi sono appena svegliata e ragazzi, cioè giusto per iniziare il trend delle nuove abitudini ta ta ta ta. è scioccante, lo so lo so è scioccante sono scioccata anch'io e sono strafelice infatti vedete come sono bella allegra e riposata in realtà non è che sto dormendo di più forse dormo mezz'ora un'ora in più rispetto a prima perché comunque vado a letto più tardi rispetto a quando mi svegliavo um, alle 6 però la differenza nel svegliarsi più tardi è che sono più presente durante la giornata e mi godo la giornata per com'è, per, per quello che è, non me la godo le 6 da sola al buio, che è una cosa tremenda, e senza aver nulla da fare. Quindi vabbè, comunque, questa mattina, a colazione, voglio farvi vedere una colazione diversa, un po' particolare. Scusa, ma veramente mi sono appena svegliata. Io scendo dal letto e mi scendo in cucina, cioè, non so se ho capito. Comunque, ieri ho fatto il banana bread. perché l'ho fatto facendo 100 g di farina di mandorle e 100 grammi di avena poi per il resto uguale però praticamente mettendo la farina di avena diventa più consistente io lo conservo a volte in uno scottex e poi in una busta questa sì, lo so, una busta di plastica ma la riutilizzo ogni volta sono quelli sacchetti del gelo quindi diciamo che è venuto sempre bello sì, non neanche... Yes. Oh no. bello benso come un banana bread adesso vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare allora in realtà gli ingredienti di questa colazione sono tre un tocco di banana bread tagliato a fettine dello yogurt io ho scelto dello yogurt greco bianco e del burro di mandorle questo è quello di MyProtein, il mio preferito in assoluto e tra parentesi vi ricordo che sul sito potete sempre utilizzare il mio codice Fashions se userete il link che trovate nell'info box mi fate un favore comunque adesso faccio una specie di parfait alternando il banana bread allo yogurt al burro di mandorle e per farlo figo lo faccio qua dentro giusto perché così poi riesco a farvi vedere gli strati ma solitamente quando l'ho provato perché l'ho già provato ed è una bomba lo dico l'ho fatto dentro una ciotola normalissima però penso che qui sarò in grado di farvi vedere tutti gli strati anche quando vado giù col cucchiaio quindi iniziamo l'assemblamento prendo la fettina e faccio dei mini bocconcini mm. è buono mm. inizio facendo uno strato di banana sul fondo aggiungo un po' di butt Alto Barana Breed è difficile non mangiarsi dentro. Direi che è tempo di burro di mandorle Quindi una bella Colatina E io sono arrivata all'ultima Colatina di burro Voilà, ecco il risultato finale vi giuro ragazzi è una bomba adesso momento shooting questo è il mio set E la cosa bella di poter fare colazione a quest'ora è poterla fare con Jimmy. dopo una mattinata passata al computer a casa sono venuta da lavare, dal lavale a espletare la mia nuova abitudine che sto cercando di creare insieme al lavale questo mese eccola là <ride> non so. perché abbiamo deciso di l'abitudine di fare insieme una volta alla settimana cardio quando possibile una volta alla settimana e questa è già la seconda volta che l'abbiamo fatto è super sono morta ma super soddisfatta e ora come al solito cimbo come andate Jimmy? Eh? <ride> bene ma io sono pronto per un altro. tornati a casa dopo il nostro workout di mezz'ora rapida e un po' dolorosa è ora di pranzo, devo fare un pranzo veloce perché poi oh, oh, ho il mio primo evento da tutta questa situazione del covid quindi sono super eccitata anche di vedere come sarà ma finalmente si ritorna a fare gli eventi in sicurezza ma non vedo l'ora quindi per pranzo pasta, salmone, formaggio spalmabile e friggitelli. Friggitelli sono dei mini peperoni essenzialmente. Formaggio spalmabile ho voluto provare questo perché a me qualunque cosa faccia il, la mi buona schiera insomma. Mi attrae sempre l'idol e sono super soddisfatta e assolutamente lo riacquisterò perché ha dei valori nutrizionali di tutto il rispetto è tipo una crema spalmabile proteica e è molto buona super super gustosa e poi il salmone affumicato che io taglio tutto a pezzettini a cubetti e faccio un po' saltare in padella perché a me così crudo non piace mi piace cotto che rilascia un po' il suo sale insomma tutto bello saporito quindi ai frigitelli che ora sono belli saltati con un po' di porro aggiungo il salmone e lo faccio cuocere quindi scolo la pasta e la faccio saltare con il condimento e poi in una ciotola, che è poi è il mio piatto, ho messo il formaggio spalmabile e ci verso tutto sopra mescolo poi il tutto e faccio sciogliere il formaggio spalmabile con un pochino di pepe Pochino, eh. <ride> Bella pasta cremosa. Ah. Golden bite! Buono. Appena tornata dall'evento, ragazzi, ma che caldo fa il 17 settembre, si muore. Comunque, mi raccomando, segniamocelo tutti, che mangiare il salmone e il porro prima di andare a incontrare persone non va bene. Per fortuna avevo la mascherina e stavo a distanza, quindi non mi ha sentito nessuno, ma mi sentivo tutto, nonostante avessi lavato la bocca. Comunque, sono tornata a casa ed è merenda time! Yes, ah. Ho fatto questa torta Vabbè questo è il pezzo che rimane L'altro giorno E eh, trovate nel mio sito la ricetta E sicuramente quando starete vedendo questo video L'avrò già pubblicata su Instagram Praticamente l'ho fatta più o meno come faccio il banana bread quindi ingredienti molto simili eccetto che invece di dolcificare con la banana ho dolcificato con la polvere di fragole che vi avevo già fatto vedere nei video del lockdown e l'avevo messa sul porridge ma in realtà non aveva cambiato molto invece penso di averci trovato un uso adesso perché va a dolcificare il composto e inoltre dentro ci ho messo delle fragole disidratate vedete che vanno a questa parte di frutta, e in realtà andando nel composto e venendo a contatto con i liquidi, si rimpolpano e quindi fanno proprio l'effetto di, di come se mi avessi messo un frutto fresco dentro. dentro yes, io ormai c'ho questa cosa milanese e basta. Quindi, fetta di torta quella che è rimasta <ride> con la mia salsina al cioccolato. Dec ma che merendina che vi caccia la fascia, sa? <ride> e qui stiamo raggiungendo i livelli pro perché un cucchiaino da torta non ce l'hanno tutti. Eh? <ride> non so neanche io perché ce l'ho. Stasera una delle mie cene preferite, questo è tofu affumicato, che è questo qua che io prendo da coro e lo faccio piastrato in padella, a volte lo taglio a cubetti ma oggi ho voglia di tagliarmelo direttamente nel piatto e quindi lo faccio a fette e lo piastro in una padella con un filo d'olio per fargli fare la crosticina. Mi raccomando, la crosticina è essenziale. Direi che la crosticina è stata fatta con contorno di melanzane. Ci metto sopra del lievito alimentare che dà un gusto molto formaggioso. Riso e Jimmy la stessa cosa, solo che con la bisteccona. Oggi è veg contro meat. <ride> La mia giornata si conclude qua spiaggiata sul divano. Oggi guardando no. c'era il milionario, in realtà guardando chi vuole essere milionario. E basta, spero che questo video vi sia piaciuto, forse questo è uno degli ultimi cosa mangio in un giorno uh, senza glutine perché dovrò a breve fare il test per la celiachia e quindi forse dovrò uh, rientrodurre un po' di glutine, quindi speriamo, speriamo ragazzi, magari riuscissi veramente, cioè immaginate una fasciansa che mangia glutine? Oh. Ho già in mente miliardi di ricette idee speriamo davvero e basta quindi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao